Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di salsiccia, il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa, gli ingredienti sono salsiccia spellata, tritato di maiale, parmigiano, pan grattato aromatizzato, basilico, prezzemolo, uova, sale, pepe, noce moscata, olio e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il prezzemolo e il basilico e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo un po' sul fondo del boccale, adesso aggiungiamo la salsiccia. Il tritato. le uova, il sale, il pepe, la noce moscata, e il pangrattato aromatizzato. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, adesso prepareremo le polpette. adesso prendiamo il vassoio e il varoma e, e uh, ungeremo con dell'olio adesso prepareremo le polpette ci aggiungiamo leggermente le mani per evitare che l'impasto ci si attacchi Prepariamo le polpette che man mano andremo a posizionare nel baroma. Faremo così per, tu, per tutto il resto del composto. Dopo aver composto tutte le polpette che abbiamo posizionato sia nel baroma che nel vassoio del baroma, adesso senza lavare il boccale, versiamo, versiamo l'acqua. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo il varoma, chiudiamo con il coperchio del varono e facciamo cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Le polpette sono cotte. Andiamo a impiattare. Polpette di salsiccia, grazie.